visto che le storie horror che sono state pubblicate venerdì in questo video di FK Storia vi sono piaciute. Non so se voi ve ne siete accorti, le storie di cui vi ho parlato le ho trovate in The Post Reddit. E allora, per il vlog di oggi ho detto, perché andiamo a leggere post di Reddit? Ho fatto una piccola selezione di post di Reddit e andiamo a vedere il loro disagio. Ma prima di passare alla fase di intrattenimento di questo video, vi ricordo che come al solito se siete nuovi di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. E quindi andiamo al computer. Allora andiamo col primo: importazione tabelle da PDFA. Ciao, per lavoro dovrei importare le tabelle da un PDF che mi manda all'agenzia delle entrate in cui ci sono sia dei testi che le tabelle. E portare in Excel tutte nella stessa pagina. Ho provato un po' di convertitori online e anche quello ufficiale di Adobe e non riesce a importarmi correttamente in un Excel. È possibile utilizzare Excel per importare i dati da PDF in automatico? Grazie. Allora, io l'ho fatto in passato non con un PDF dell'agenzia delle entrate, ma con un PDF. Allora, io cosa ho fatto? Io ho scaricato questo PDF che contiene una tabella. Da Excel vado come si faceva? Data, e get data from file, from PDF, seleziono il file. E qui mi dà una lista di roba che posso importare. Vabbè, c'è cioè questa tabella, lui dice che me la importa in questa maniera. Load. Boom, fatto. Andiamo al secondo post di Reddit. Qualcuno mi spiega in parole semplici perché siamo riusciti a sbarcare sulla Luna, ma in Windows non è possibile modificare il nome di un file mentre è aperto. Non te lo so spiegare, mi dispiace. Andiamo a un altro post. Modificare file htaccess in Docker. Beh, questa è una domanda molto interessante. Dato che cos'è un file htaccess? Il file htaccess è quello che si usa per il web server Apache, che è utilizzato in molti diciamo, siti internet, e permette di configurare il proprio sito internet con delle cose un po' particolari. Eh, non voglio entrare nei dettagli quando si compra uno spazio web non si può modificare l'ht access qualora lo si possa fare cioè caricare il proprio ht access si hanno sempre delle opzioni limitate comunque in docker che cos'è docker per chi non lo sapesse docker è un sistema di containerizzazione che vuol dire permette di far partire una sorta di macchina virtuale all'interno di un sistema operativo non si discosta totalmente dal sistema operativo ospitante per esempio se noi abbiamo docker su Linux, tutte le immagini docker che vengono eseguite usano il kernel di Linux, infatti chi lo sappia, qualcuno magari potrà correggere, con docker non posso eseguire un sistema operativo diverso da quello che sto utilizzando in quel momento, quindi se io ho docker su Linux posso far partire delle immagini solamente di sistemi operativi Linux o comunque di ambienti eh, che sono indipendenti rispetto al sistema operativo principale, però sfrutta le risorse nel suo periodo principale quindi permette di avere una sorta di sandbox però molto più veloce di una normale virtual machine ciao a tutti vorrei chiedervi un aiuto riguardo a docker la prima volta che lo uso e lo sto usando con wordpress dovrei modificare il file .htaccess che è attualmente nel volume ma lo vorrei di dare nella mia root per renderci dove ho il file docker-compost.yml scusatemi se non sono molto preciso con i termini ma è la prima volta che lo uso e sto cercando di capire in teoria sarebbe bene creare un file https al cantaldo docker file che poi viene copiato e va a sovrascrivere quello esistente... Del... Eh, sì, effettivamente. Anche se secondo me questa soluzione è migliore. Quando tiri sul container aggiungi un parametro per mappare il file https nel container a quello che vuoi tu. Praticamente qual è il fatto che quando si fa partire un container con docker, eh, tutto quello che viene fatto all'interno del container viene perso mentre in cui mh, si finisce. Cioè praticamente funziona che... Una delle immagini preconfigurate, magari con un programma, con un sottosistema che magari a noi serve, configurato e frizzato in una certa maniera, lo esegui, fai quello che devi fare, quando finisce tutto viene perso. Se si vuole conservare il risultato di, magari, di una qualche che ne so, elaborazione, quel file è salvato al di fuori del container che sta, eh, che sta per essere chiuso. Eh, questo si può fare facilmente perché, essendo che il container di DOM è un sistema operativo, quasi a tutti gli effetti si possono montare i volumi che possono essere semplicemente delle cartelle all'interno del nostro operativo tipo la home che ne so qualunque cosa questo si può fare a livello di cartella ma anche a livello di file quindi lui dice monta semplicemente il file e che tu hai al di fuori del container quando tu esegui l'immagine beh questa potrebbe essere una soluzione perché se si vuole modificare il contenuto delle cartelle quindi dei file nell'immagine il docker devi rifare l'immagine e io l'ho rifatto in questi mesi diverse volte è una rottura di cavolo vabbè andiamo all'altra domanda Normale che i prezzi della serie 4000 siano ancora così alti Nvidia Gigabyte RTX 4090 promo 1999 euro. Vediamo quanto costa su Amazon Nvidia Gigabyte RTX 4009 2489 euro Quanto c***o volevi comprare che che Vabbè Beh, non è che i commenti poi siano meno disagianti. Purtroppo, dalla normalità, con gli anni sarà sempre peggio. Benvenuti i tempi in cui il topo di gamma costava 600 euro. Vabbè. Il motivo per cui costa così tanto è, tra le altre cose, perché c'ha 24 giga di RAM. Vabbè, fagliela spiegare. Andiamo a un altro posto. Qualcuno riuscirebbe a darmi delle dritte su come rimuovere il virus? Troiano Win32 Malgiant, MSR. Sì, il virus è Windows. Formata. Non dormo da 36 ore e non riesco a installare Windows 10 sul mio PC per via di vari errori. Blue screen of death, aiutatevi, vi prego. L'ho letto, sto posto, è molto lungo. Faccio il riassunto delle prontate precedenti. A parte che usa il termine masterizzare per dire che ha messo un'immagine di Windows su una chiavetta USB, già questa cosa mi turba. Vabbè lasciamo perdere questa cosa ha messo Windows su una chiavetta USB Noi gli partiva, gli dava errore polpette poi ha usato un'altra chiavetta USB e gli funzionava, ha installato Windows però gli dà blue screen of the Death e gli dice questi disagi qua ho letto pure i commenti, io sono d'accordo con quello che scrivono le persone nei commenti perché i disagi sono sul computer qualcuno suggerisce togli e rimetti la RAM, cambia la RAM, cambia SSD e io forse aggiungerei anche cambia computer questo è il genio, secondo me. API gratuite C. Ciao, qualcuno conosce delle API gratuite, possibilmente in C e mi sembrano molto utili, grazie. Sì, io le conosco e sono queste che vedo a schermo. Guarda che bella, Api che hai. <ride> Infatti, qualcuno scrivo, API di che tipo? Api di cosa? Cosa vuol dire? <ride> che disagio! Noi troviamo qualche altro posto. Dai, troviamo un altro velocemente. Help! Come faccio a riattivare Windows Defender? Sparito, non lo trovo più e Windows mi restituisce questo messaggio. Pagina non disponibile. La misura di IT ha limitato l'accesso di alcune app e l'elemento a cui siete andati di accedere Perché è così complicato leggere le traduzioni di Windows? Potrebbe informazioni contattare il supporto tecnico. Beh, contatta il supporto tecnico. Il virus ti ha bloccato l'accesso agli antivirus. Scommetto che non puoi neanche scaricare altri. Ti consiglio di formattare. Sì, sta Linux. Vabbè dai, penso che abbiamo terminato. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito, per aver ascoltato fino a questo punto e spero, e spero che questo posto di reddito vi abbia strappato un sorriso come l'hanno fatto a me. E quindi io vi rimando agli altri video che vi porto su questo canale e se vi è piaciuto questo video lasciate un like, lasciatemi un commento. Io poi quando vorrò non andrò a leggere. E quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!